ma la bocca degli stolti sgorga follia. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. L'insensato disprezza l'istruzione di suo padre, ma chi tiene conto della riprensione diviene accorto. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nell'accumulo dell'empio c'è imbroglio. Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. La via dell'Empio è in abominio al Signore, ma Egli ama chi segue la giustizia. Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore, quanto più i cuori dei figli degli uomini. Il Beffardo non ama che altri lo riprenda. Egli non va dai saggi. Il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Il cuore dell'uomo intelligente cerca la scienza, ma la bocca degli stolti si pasce di follia. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, ma per il cuore contento è sempre allegria. Meglio poco con il timore del Signore, che gran tesoro con turbamento! Meglio un piatto d'erbe, dov'è l'amore, che un bue ingrassato, dov'è l'odio. L'uomo collerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è piano. Il figlio saggio rallegra il padre, ma l'uomo stolto disprezza sua madre. La follia è una gioia per chi è privo di senno, ma l'uomo intelligente cammina diritto per la sua via. I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri. Uno prova gioia quando risponde bene. È buona la parola detta a suo tempo. Per l'uomo sagace, la via della vita conduce in alto, gli fa evitare il soggiorno dei morti, situato in basso. Il Signore rovescia la casa dei superbi, ma rende stabili i confini della vedova. I pensieri malvagi sono in abominio al Signore, ma le parole benevole sono pure ai Suoi occhi. Chi è avido di lucro turba la sua casa ma chi odia i regali vivrà. Il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Uno sguardo luminoso rallegra il cuore, una buona notizia fortifica le ossa. L'orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita abiterà tra i saggi. Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senno. Il timore del Signore è scuola di saggezza e l'umiltà precede la gloria.